Grazie, buonasera, buonasera insomma. Prima, prima di tutto, tutto grazie, grazie perché per noi essere, voi, essere qui stasera, stasera tra l'altro era proprio anche un po', un po una sfida, no, no, perché è il primo, il primo incontro. incontro, ringrazio grazie il Presidente, Presidente l'Assessore, il Consigliere e anche, anche tutti voi per essere, voi essere qui perché, perché diciamo... Creare delle, delle occasioni di ascolto e di lavoro e comune per la stesura di un piano sociale cittadino non era eh, diciamo un'azione scontata, l'abbiamo fortemente voluta e insieme anche, anche a tutti gli assessori, assessori municipali insomma, che sono, sono qui e che ringrazio, ringrazio perché che abbiamo condiviso anche quest'idea quest di lavorare realmente con, con le associazioni e con, e con i cittadini. Con cittadini. Chiaramente non, non finisce qui, ecco, lo volevo dire anche, anche rispetto, questo è un primo incontro, innanzitutto come sapete degli incontri in tutti i municipi, anche questa è stata una scelta, quella di recarci proprio in tutti i municipi di Roma. Avremmo potuto farlo essendo degli incontri cittadini, in protomoteca, in posti, abbiamo invece scelto proprio anche per dare un messaggio insomma, di vicinanza ai territori, perché le modalità poi sono importanti, come sapete. E poi e poi ci, sarà ci sarà il percorso, percorso fatto, fatto dai municipi, municipi come, come sapete, quindi sui piani di zona, quindi di rispondo poi anche ad alcune questioni che sono state, state sollevate, quindi la fase, la fase di, ascolto di ascolto non, si, non, si, non, non finisce qui e il, il piano sociale sarà cittadino, ma, cittadino, ma poi, poi come, come sapete come sono previsti poi dei piani eh, di zona, quindi con un ruolo attivo dei municipi e degli uffici competenti. Siamo in un momento... Diciamo particolare anche in una congiuntura strale positiva da tanti punti di vista perché è un momento in cui sia la regione è tornata e sta tornando a programmare sia su Roma dopo no? a partire da un primo tentativo di piano regolatore sociale che veniva ricordato poi appunto ce n'è stato un secondo però come diceva l'assessora Caminiti in apertura 13 anni senza programmazione lo vediamo anche dai vostri interventi qui oggi chiaramente. Cioè 13 anni, anni in, cui in cui singole, singole persone, persone singole, singole, associazioni, singole associazioni, singole realtà... realtà singole istituzioni si sono rimboccate le maniche ma non hanno avuto in qualche modo un quadro di riferimento comune, certo io qui faccio riferimento al discorso che, che insomma alle suggestioni insomma, della signora che è intervenuta poc'anzi, cioè qui noi parliamo di diritti, eh. questo è il quadro di riferimento che noi vogliamo avere, non vogliamo un approccio di tipo assistenzialistico legato soltanto a dei bisogni o a delle necessità. Io posso, io posso riconoscere e non riconoscere, riconoscere. posso, posso vedere, vedere e non vedere: i diritti, diritti ci danno un quadro di riferimento più, più solido, poi sta a noi, noi, ognuno con la propria responsabilità, capire, capire come li possiamo rendere esigibili. esigibili. E anche, anche qui io vorrei dire che abbiamo già condiviso un percorso che poi è stato assunto nella nostra memoria di giunta che è proprio verso un piano sociale cittadino 2016-2018 perché appunto sono tre anni, quindi una programmazione che può essere da questo punto di vista anche significativo in termini di impatto. Allora noi abbiamo condiviso alcuni principi trasversali, li ricordo qui perché sono stata anche personalmente no, molto confortata da questo primo incontro, perché noi abbiamo detto come quali devono essere dei principi trasversali a tutti eh, gli ambiti nei quali noi interverremo. Il primo punto è stato proprio quello dell'ascolto e della partecipazione. Lo dico perché non aver ascoltato secondo me per anni in modo adeguato i cittadini, gli esperti, le associazioni, averle magari ascoltate in un modo non corretto, no? ma non averle ascoltate nel loro ruolo di promozione, come dire, di un bene comune, no? di diritti eh, di tutti. E questo ha portato anche a, a evidenti storture proprio nell'azione politica anche di questa amministrazione. Quindi, dato che, come veniva ricordato, noi vorremmo essere veramente, e siamo determinati a farlo, portatori e portatrici di una discontinuità. Questa è la prima. Cioè, cioè, ognuno deve fare, fare il proprio, il proprio mestiere, mestiere, ognuno deve, deve svolgere, svolgere il proprio ruolo e non sostituirsi, sostituirsi ad altri. Quindi c'è un ruolo preciso dell'amministrazione locale e questo, questo è, quello, è un ruolo, ruolo che noi dobbiamo, dobbiamo svolgere, svolgere e secondo, secondo me alcuni spunti, spunti tra l'altro degli, degli interventi, individuano chiaramente, ma, ma centro poi dopo nello specifico. Il secondo principio trasversale che abbiamo voluto condividere anche con gli assessori municipali è proprio quello delle pari opportunità e della non discriminazione. Qui lo dico, è stato, è stato detto, detto con parole diverse, diverse, cioè il nostro quadro, quadro di, riferimento di riferimento non è tanto quello dell'uguaglianza, dell ma è quello, quello dell'equità. Dell e questa è una sfida, come aumentiamo le opportunità, come e guardate che comunque noi abbiamo iniziato a fare un lavoro sui dati, chiaramente che non sono sufficienti, però chiediamo, abbiamo chiesto e otterremo l'aiuto anche delle università, dei centri di ricerca perché noi sappiamo però dai dati a nostra disposizione, giustamente qualcuno diceva basta no, guardare fuori e vediamo le tante povertà che ci circondano, però i dati sono importanti poi anche per il monitoraggio della nostra azione, quindi dobbiamo avere degli dati statistici certi, soprattutto anche degli indicatori con i quali noi valuteremo poi l'impatto delle nostre azioni. E rispetto alle varie opportunità e all'aumento delle opportunità, io devo dire che è particolarmente veramente inaccettabile che la nostra città si sia tutta la vita così tanto vincolati dalla famiglia, dal quartiere di partenza. Questo è particolarmente inaccettabile, perché, perché voi l'avete la detto chiaramente, cioè, la, la, la storia, storia anche, anche di Roma è una storia, storia di gente, gente che è uscita anche da condizioni di povertà, che erano, si dicevano, mi ricordo, i siciliani di calabresi, calabresi, no? no? però, è, però stato è stato comunque un cammino e c'era quest'idea, quest che, che è quella, quella che a noi ci, ci manca, manca di, un, di uno sviluppo in qualche modo, in cui si andava a star meglio. Qui ci sono... C'è tantissima letteratura che non possiamo sintetizzare in questa sede, però il problema fondamentale adesso è che noi invece sappiamo che non andremo a star meglio se non cambiamo qualcosa. Sappiamo che comunque noi leggiamo la povertà e qualunque eh, diciamo, indicatore di povertà noi utilizziamo, la situazione sta peggiorando e sta peggiorando per tutti, cioè, nessuno rimane fuori. No? L'avete detto chiaramente, anche la classe media, cioè, l'impoverimento, il rischio, la paura, tra l'altro, tutto questo porta anche. A, a un, un disagio, cioè la, la, la denatalità, denatalità in fondo può essere, essere, essere colta anche così in qualche in modo, modo no? la denatalità, denatalità può essere colta anche come, come la mancanza, mancanza di una, una, certezza una certezza per il futuro, futuro. Allora, allora per, per noi pari opportunità e non discriminazione è lavorare per aumentare le opportunità, per per aumentare opportunità di tutti e fare in modo che nei nostri servizi, nelle azioni che noi facciamo nelle prestazioni non ricreiamo mancanza di opportunità e discriminazione il terzo, il terzo principio, principio trasversale, trasversale è proprio quello dell'orientamento ai risultati e, e quando, quando si, si, programma, si programma di solito, di solito sul di sociale, sociale si dice si non si, si vuole scrivere, scrivere il libro dei sogni, sogni. Questo, questo è fondamentale, cioè certo noi da, da, subito da subito vogliamo individuare degli indicatori per andare, per per andare poi a poi valutare l'impatto delle, delle nostre azioni. Nostre azioni. Cioè non ci basterà dire abbiamo fatto questo, abbiamo finanziato quest'altro, abbiamo adottato questa politica, questa delibera, ma andiamo a vedere se questo, tutto questo ha avuto un impatto concreto sulla vita delle persone. Questo è, per questo l'abbiamo messo nei principi trasversali, perché è un cambiamento proprio di prospettiva. Poi c'è il tema della comunità solidale, l'avete detto tutti con parole diverse, cioè Roma è una città generosa. Direi paradossalmente di generosa, generosa, nonostante, nonostante tutto non è una città, una città generosa. Penso, Penso che, siamo che siamo noi tutti, noi tutti attori, attrici, attrici, attrici o testimoni, o testimoni no, di, no, di, di grandi esempi di gener generosità. generosità. Quotidiana, Quotidiana, cioè non cioè una tantum, non, tantum, non quella, no, quella, quella mossa dallo, dallo spontaneismo, cioè, cioè degli impegni, impegni quotidiani che ciascuno di noi si prende per per contribuire a un po' di giustizia, no? per come possiamo no? contribuire a eliminare un po' di ingiustizia che vediamo intorno a noi. Ecco, tutto questo dovrebbe essere messo a regime, io credo che l'amministrazione abbia un dovere, e questo è stato giustamente ricordato, di avere una regia rispetto a questo, di non lasciare la, la, la frammentazione sul territorio rispetto alle tante grandi e piccole associazioni, piuttosto che rispetto a tanti singoli e singoli che non vogliono essere in associazione ma vogliono poter contribuire. Ecco, tutto questo può essere meglio organizzato per contribuire per consentire a tutti noi di essere più efficaci però ecco, senza sostituirsi più di tanto, perché poi io sono d'accordo con la signora, cioè l'associazione eh, diciamo nonostante diciamo, la, il grande valore eh, nonostante il grande valore che tutti noi eh, come dire, sappiamo avere eh, sappiamo, eh, avere appunto, sappiamo, sappiamo che, appunto che appunto, le, associazioni le associazioni hanno le organizzazioni, organizzazioni i, corpi i corpi intermedi, come sono stati i chiamati, i comunque il privato, privato sociale, però noi non, non possiamo, possiamo negare che negli anni, anni c'è cioè stato, stato comunque un demandare, un passo indietro fatto dalle istituzioni competenti in alcune, in alcune materie. materie. E questo Questa ha portato al fatto, al fatto che, che a non dare, dare certezza su, su quello al quale, quale le persone, persone hanno diritto, anche qui va ripensato, ripensato il rapporto secondo me tra pubblico e privato, va ripensato, va ripensato perché ognuno deve fare la propria, propria parte. parte e lo dico, e dico anche, anche con, un, diciamo, diciamo, assumendoci in questo appunto questo un impegno, però sappiamo che per, per creare una comunità solidale abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti, quindi sta poi a noi trovare il modo per poter invece permettere a tutti di partecipare, di partecipare e, e di e contribuire. C'è il, il, il tema poi dell'esigibilità dell dei, dei diritti, il nostro, nostro principio trasversale. trasversale. Guardate, Però su Roma c'è una grande disomogeneità, disomogeneità no? No, noi lo, lo, vediamo lo, vediamo dati, lo vediamo sia dai dati, ma lo vediamo, lo vediamo anche, anche dal, dal tipo di servizi, di servizi e, o, o come, come gli stessi, gli stessi servizi, servizi vengono servizi declinati in modo diverso da municipio a municipio, quindi significa che a seconda di dove noi viviamo abbiamo diritto a qualcosa o a qualcos'altro. C'è cioè una grande cioè e una, una grandissima disomogeneità, disomogeneità. Non, non è questa, questa la, sede, la sede, ma questo parlare in, anche quando, quando parliamo quando di, povertà, di povertà, di livelli essenziali di livelli delle prestazioni. prestazioni e capire, capire esattamente, noi adesso abbiamo fatto per un esempio un una prima azione rispetto, rispetto, al CIA, rispetto al SIA, al sostegno per l'inclusione attiva che veniva che ricordato, è stata una, una nostra, nostra prima azione, però i dati, vi dico che su Roma non stiamo raggiungendo tutti quelli che potremmo raggiungere, perché, perché al 25, 25 gennaio, gennaio le domande, domande accettate presso i 15, 15 municipi sono state 3.683. Ora, Ora il sostegno, sostegno all'inclusione attiva, attiva è previsto, previsto per, per, le per i nuclei familiari che hanno un ISEF inferiore a 3.000 euro con figli minorenni piuttosto che disabili oppure donne incinte con uno stato di gravidanza accertato. Allora sul, guardiamo fuori, no? come diceva qualcuno, chiaramente sono molto di più le persone che dovrebbero aver diritto e dobbiamo cercare di aiutare a tutti, perché noi spesso, nel non pensare bene le nostre azioni, e questo è un problema su Roma, ma è un problema perché questa è una misura nazionale, Essendo diciamo, una, nuova una nuova misura, misura e, e portandoci, portandoci dietro noi una, una, una, una, tragica, una tragica, tragica eredità su Roma rispetto alla, rispetto alla carta acquisti sperimentale, l'unica città di quelli che, appunto, appunto che devono, sperimentarla, devono sperimentarla che non è, è, riuscita, è riuscita a concludere la, la sperimentazione, la sperimentazione due, due anni di ritardo per i più, più diciamo, eh, meno, meno critici, quattro anni di ritardo, di ritardo per gli altri. Questi sono soldi ai quali le famiglie avevano diritto e che non sono arrivate alle famiglie per come è stato gestito questo tipo di situazione dalle amministrazioni precedenti. Allora noi sul SIA vogliamo invece e siamo, siamo fortemente impegnati a farla arrivare a tutti quelli al quale deve, deve arrivare. La qualità dei servizi e delle prestazioni è l'altro aspetto e anche sulla qualità dei servizi e delle prestazioni chiaramente chiederemo il coinvolgimento anche dei cittadini, il ripensamento come è stato detto globale che vogliamo fare. Allora rispetto alla tematica di oggi innanzitutto e la questione dei dati, guardate, noi faremo un lavoro, come vi dicevo, molto approfondito perché non tutto quello che non vogliamo conoscere non lo mappiamo in qualche modo, no? quindi la volontà proprio di mappare anche puntualmente con dei dati, come si dice, disaggregati per, per municipi. E la mappatura del patrimonio, qui è stato detto, cioè qui noi abbiamo appunto una situazione in cui sono 400 le realtà associative eh, appunto. Tanto che lavorare in un ambito, un ambito culturale e sociale, sociale su, Roma, su che Roma, che sono in una situazione, in una situazione di irregolarità. 400, 400 significa, no? no? Alcune, di, di alcune, di alcune ne, abbiamo ne abbiamo parlato anche in questa sede, quindi, quindi un ragionamento. ragionamento Veramente anche approfondito, anche approfondito sulle, possibilità sulle possibilità anche di patrimonio, di patrimonio non, non soltanto di gestione, di gestione del, patrimonio del patrimonio ora disponibile, ma anche ma di, di tutto il patrimonio che potremmo, che potremmo acquisire, acquisire attraverso, attraverso i beni sequestrati o, o, o confiscati alla mafia, mafia per esempio. Per esempio. <coughs> poi, poi giustamente si, si diceva, diceva co-working. Co creare dei luoghi, dei modi, no? No? Quindi, quindi su tutto questo possiamo, questo possiamo anche, anche imparare, imparare da altre da amministrazioni che hanno lavorato in modo più virtuoso su, le, su, le, su, le, su questi, questi aspetti. Stiamo quindi, eh, Siamo quindi, eh, lavorando, quindi eh, lavorando però anche, per anche con un'attenzione un ad analizzare, eh, analizzare eh, quello che, che le, le, le, le, le, le realtà le attività, attività realizzate dalle associazioni, dalle associazioni che già che sono in sono qualche, qualche modo, svolgono le loro attività, attività all'interno di, no, no, di immobili di piuttosto. piuttosto no, no, di... Di Roma, di Roma Capitale, anche, anche questo è importante, è importante fare chiarezza perché, perché ci sono come, come sapete anche situazioni, anche situazioni che magari sono diventate attività, attività commerciali e che erano partite come attività, come attività culturali o sociali, e quindi, quindi dobbiamo fare in modo, in modo che questo patrimonio sia dato realmente per i cittadini, su cioè, questo c'è una necessità appunto di verifica. Poi secondo, secondo me c'è un tema molto delle risorse, risorse no? No? Giustamente, giustamente si diceva se vincessimo alla lotteria, e però e forse, forse a volte abbiamo vinto, abbiamo vinto la, lotteria la lotteria e non, e non abbiamo ritirato, ritirato il premio, nel senso che qui ci sono tantissime, tantissime risorse, risorse che, che non sono state, state utilizzate. utilizzate. Lo dico, Lo dico proprio anche alla luce, alla luce del lavoro, del lavoro che, abbiamo che abbiamo fatto recentemente sul bilancio, bilancio piuttosto che risorse che potevano essere attivate e attivate non sono state attivate, per cui, sono state attivate per cui per noi è strategico, strategico lavorare bene, bene rispetto, rispetto alle, risorse alle risorse di provenienza comunitaria, comunitaria ai vari piani, piani operativi, operativi nazionali, stiamo siamo per questo lavorando, abbiamo già risposto, siamo tra i primi comuni che hanno risposto rispetto a un bando non competitivo del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali che ci permetterà di rafforzare rafforzare la rete dei servizi proprio a sostegno del SIA, stiamo rispondendo a un altro bando proprio sulle fragilità, sui senza fissa dimora, stiamo cercando quanto più possibile di utilizzare, si direbbe come il buon padre di famiglia, direi un buon padre e una buona madre di famiglia se me lo consentite, le risorse che possono essere attivate, questa è una parte fondamentale, ha un altissimo valore politico, così come l'interlocuzione con la Regione, con i Ministeri per appunto riuscire ad attivare e utilizzare bene, bene tutto, tutto l'attivabile. Poi no, la rete, voi l'avete detto chiaramente, c'è cioè cioè la, la necessità di una rete, di una rete su, sui, sui territori, territori probabilmente, probabilmente municipio per, per, per municipio, municipio rispetto, rispetto alle associazioni, alle associazioni. perché se, se no anche le associazioni le stesse rischiano di duplicare, diputare, piuttosto no, no, di non lavorare in, in sinergia, ma Poi voglio dire che anche, anche il lavoro in rete cioè ci aiuta, aiuta a crescere, tutti noi abbiamo bisogno degli altri anche per crescere, quindi è anche creare dei luoghi permanenti di confronto e di incontro tra chi opera nello stesso settore. Perché e guardate, guardate che, che su Roma, Roma c'è anche tanto, tanto, tanta, tanta stanca, stanca ripetizione, ripetizione delle, delle, stesse azioni, delle stesse azioni, lo sappiamo, lo sappiamo tutti, tutti cioè, cioè ce lo dobbiamo dire, lo dobbiamo chiaramente. dire chiaramente, non, non soltanto, soltanto una stanca, una stanca ripetizione, ripetizione degli stessi servizi, servizi che, appunto, che appunto come veniva, veniva giustamente ricordato, ricordato magari non, non, non coprono non più. Non coprono, non più tutte le necessità, necessità e non ci, e non ci, ci, eh, non ci aiutano eh, ad attuare tutti i diritti no? No? E rispetto alle situazioni cambiate delle, delle, delle singole, singole persone piuttosto che delle famiglie. Dall'altra dall parte abbiamo anche la necessità di, di lavorare di in modo diverso tra, tra associazioni dovrebbero lavorare tra loro in modo, modo diverso, diverso, noi su, noi su questo, questo lo favoriremo per la parte nostra, perché l'esempio che veniva portato in apertura di buona prassi, che appunto rispetto al, al, piano al piano freddo, freddo. Cioè, cioè, perché, perché noi non, non potremmo pensarlo, pensarlo anche come in azioni in con in azioni, in tutto in quello in no, no, che sia migliorabile in per carità, carità. No, non, adesso, adesso, però perché, perché non, non, non potremmo pensarlo, pensarlo come azioni permanenti, permanenti? Cioè, noi, noi abbiamo bisogno, bisogno dei, dei luoghi dell accoglienza dell accoglienza di luoghi dell'accoglienza diffusi su tutto il territorio romano e sono dei luoghi dell'accoglienza per le persone che vengono accolte ma anche per chi dà una mano perché io credo, e parlo anche dei ragazzi in particolare, che tutti noi siamo stati, siamo qui oggi con ruoli diversi, ma occuparci di sociale, occuparci di povertà, alla nostra, diciamo, giovane età, ancora a pensare che sia possibile lavorare per un po' di giustizia sociale, perché siamo stati segnati dalle esperienze che magari abbiamo fatto da ragazzi, tanti di voi l'hanno detto, abbiamo iniziato, ho iniziato, eccetera. Allora questa è anche una parte fondamentale, cioè dare la possibilità ai ragazzi di impegnarsi di sui propri, propri territori, territori. Questo, questo cambia, cambia la, vita la vita delle persone, persone. Quindi, quindi questi posti, posti per l'accoglienza, perché, perché non pensare delle stazioni di posta, posta quasi in ogni, in ogni municipio in cui, cui insieme, insieme all'associazionismo, al volontariato, a la, alla, parte, anche a singoli, a singoli cittadini, cittadini che, vogliono che vogliono dare una mano si, si possano creare dei luoghi per l'accoglienza di tutti di senza fissa dimora, italiani, stranieri, questo cambia. Questo, questo cambia, cambia un, territorio, un territorio, la presenza, la presenza di, di, oltre, oltre che di supermercati, supermercati e di sale e gioco, gioco di questo, e questo tipo di, di azioni. azioni. E questo, questo è quello, è quello che quello noi intendiamo dobbiamo, quando parliamo di comunità solidale. solidale. Allora, su questo, su questo ognuno deve fare, fare la propria, la propria parte, parte però. Ecco, ecco io credo, credo di essere stata abbastanza, abbastanza chiara, chiara sul fatto, fatto che, che noi non ci tiriamo indietro, siamo qui, a, iniziamo un percorso e, e veramente, veramente vi ringrazio, ringrazio perché, perché già sono arrivati secondo me dei contributi molto eh, secondo me secondo stimolanti anche per il nostro, nostro cammino no? e lo continueremo, continueremo negli altri municipi, municipi quindi spero anche che avremo modo di incontrarci. Eh, di nuovo, ma eh, diciamo, rispetto, rispetto alla stessura del piano sociale, sociale cittadino, come sapete, come sapete, potete anche mandare dei contributi, contributi sia, e, e, e anche e segnalare delle buone prassi, perché e il lavoro parallelo che noi stiamo, stiamo, facendo, stiamo facendo è proprio è quello di, di andare ad approfondire, ad approfondire delle buone prassi, prassi realizzate sul territorio per, territorio per poi metterli al sistema. Poi c'era qualcuno che diceva fate, fate, fate. Diciamo il mio desiderio che, desiderio che esprimo, esprimo in questo, questo primo incontro, incontro ringraziarne ancora, è che, insomma, che insomma, faremo insomma, delle cose importanti e, e voglio, voglio dire, dire che realmente ci aiutino, ci aiutino tutti, tutti a contribuire, a contribuire per, per il cambiamento di questa città, città perché veramente ne abbiamo, ne abbiamo bisogno tutti. tutti. Grazie. Grazie.